Potevo mancare un mese con la cartolina promozionale mensile del libro Shea? Assolutamente no, però questa volta sono stata brava, infatti scontrino alla mano e lo scontrino è piccino perché ho comprato alla fine solo un prodotto e cosa se non la mia mitica matita questa che è la waterproof e, e i pencil lunghissimo durata, questa volta nel colore marrone come sempre la conoscerete ormai da una vita perché io continuo a prenderla e riprenderla, prezzo di listino a 9,95, io l'ho pagata 5,97 con lo sconto del 40%, quindi ok, e dopo vediamo gli omaggini, in questo caso questo, che è lo shampoo doccia corpo e capelli al Manoi, eccolo, che sinceramente a me non fa impazzire con il profumo, ma a Bronto lo piace, quindi è felice anche lui, poi questa che la tiriamo fuori adesso, ma il bikini bag è molto carina, è una shopper carina per, eh, in gomma che si chiude per metterci dentro il costume bagnato ma se non andate al mare o in piscina, tranquille, io questa ce l'avevo anche l'anno scorso ci ho messo dentro tutte le mie spugnette per il make up con una di quelle bustine che assorbono l'umidità che trovate nelle scarpe, nelle borse, ovunque, chiusa bene, non hanno preso umidità tutto l'anno Comunque è gommata Quindi va benissimo anche che ne so Per eh, portarci dentro Se non vogliamo metterci vogliamo Andare in spiaggia Metterci dentro il telefono O poche cose E comunque è piccina Insomma un uso sicuramente lo trovate Io ad esempio per portare anche in giro alcune cose Quando sto anche fuori in cortile Evitare la polvere Quindi wow Poi vediamo un po' i campioncini In questo caso uh, Mi ha proprio riconosciuto sì, ormai mi conosce, infatti mi dà le cosine anche perché sa che io comunque le metto sul blog. E, due campioncini del siero della Antiche Global e due del siero occhi, lo sa, è fantastico. E questo era un piccolo piccolo video di make-up, comunque poca spesa e molta resa, direi. E Fatemi sapere se vi piace il video, se avete comprato questo prodotto o provato qualcuno di questi. Like mi raccomando, condividete il video, iscrivetevi mi raccomando e campanella così verrete avvisata ogni volta che carico un nuovo video.